Speravate di attivare questo sigillo, non è vero? Troppo tardi! Kratos è arrivato prima di voi! Oh, ma dai, non è mai tardi per divertirsi! La giallo negativa! Assorbendo il mio potere dal vento! Esatto! L'energia del vento ha un sapore delizioso! Typhon, devi andartene subito! Stai solo rendendo Kratos più forte! Non riesco a muovermi! Ragazzi, sono bloccato anch'io! Sono bloccata! Anch'io? <ride> Kratos assorbirà tutta l'energia che eron concentra su Typhon! Dobbiamo interrompere il contatto! Ragazzi, muovetevi! Muovetevi! Oh, mi piacerebbe muovermi davvero! No, restate! Kratos vi schiaccerà, piccoli insettini fastidiosi! Allora, Kratos, volevi energia? Vediamo se riesci a prendere questa! Ah! Tempesta di meteore! Fogello! Dove ha preso tutti questi poteri? C'è anche Cryptus. Salve, guardiani! Sembrerebbe proprio che vi abbiamo circondati. attiverà il sigillo, Cryptus. Sembra che il tuo piano sia andato in fumo. Non oh, mi credete ancora, un avversario così ingenuo? Mm. Oh! Riff, attento! Oh! Ma che ti prende? Devo concentrarmi su Uric.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 che i fai col tornino presto io non mi illuderei troppo testa vuota <tose> <tose> un mio regalo per loro tutti <tose> i gormiti raggiungibili chi mi fermerà la mia bella